Ciao, spero che si veda, ho mangiato, però, ciao, chiacchieriamo un attimino, tipo, momento un po' no, sono un po' giù ragazzi, scusatemi, cioè, questo qui non sarà una live troppo, troppo allegra, sono un po' giù, ci sono questi momentacci, tipo... Tesoro come sto? Eh, sono un po' giù, cioè è un momento un po' così a dire la verità questo, eh? è cioè, un periodo un po' strano, ma no, no, non è successo niente in particolare, sono solo un po' giù, quindi vabbè capita, ho mangiato, ho mangiato, sì sì sì, ciao Giorgia, sono nel letto, tipo di là ci sono gli Akamet e Leonora che stanno tipo canticchiando sentono le canzoni io sto facendo la vecchia in questo momento praticamente la super vecchia bagascia che mi sdraio eh senza offesa tu non devi essere giù tu meriti di essere felice sempre ti ringrazio tesoro però mi sento un po' giù tipo mi sento un po' abbandonata a me stessa e vabbè Purtroppo ci sono questi momenti, ma deve essere successo qualcosa per farti, eh ma no vabbè, è il periodo ragazzi, non è che mi è successo qualcosa, hashtag Alice Depressa ma è brutto, è tristissimo, io sono, il mio motto praticamente è tipo jolly, quindi un nome qualsiasi del tipo, un nome qualsiasi, sorridi perché la vita è bella, ragazzi No, vi, allora volete vedere un pezzo di video in anteprima tipo? No, non so se ve lo posso far vedere, però invece forse ve lo faccio vedere così ci tiriamo su un po' tutti. Aspettate che prendo il computer e aspettate, Alice, hashtag Alice sorridi, io vi amo, ragazzi! Allora vi faccio vedere: ho tre video da tagliare. Ho da tagliare uno. La collaborazione che ho fatto assieme a Michele che è una challenge Due il video vlog che ho caricato cioè che ho girato nella settimana che siamo andati a Fiuggi a girare con Michele il, um, il suo videoclip The Days e tre, la, la super collaborazione che abbiamo fatto ieri eh, con tantissimi canali non voglio vedere troppo però ad esempio tipo vi sono parti del video vedete? aspettate eh? non vi voglio fare vedere tutto però però poi non guardate il video però non vi voglio far vedere niente, tipo aspetta eh Vi faccio vedere tipo una parte Aspettate eh No, ho sbagliato Ok, aspettate eh Dai Guardate Guardate quanti siamo Guardate che tolgo la... Guardate quanti siamo Super collaborazione tipo Che però vai date aspetta aspetta arrivo guardate. Uh, ed è un, la collaborazione che andrà sul mio canale dove ho voluto fare la nuova generazione di youtube contro la vecchia quindi loro ci facevano sentire delle canzoni nuovissime e noi ci facevamo sentire delle canzoni vecchie e vedere chi le sapeva e è molto carina e invece con Michele abbiamo fatto tipo la post-it challenge sul mio canale e... sì, a parte che se c'è qualcuno di voi che è venuto all'Alcatraz like, l'altro giorno avrà visto il video. Ma lo volete vedere il video in cui Michele mi offende tantissimo? Ok, ora ve lo faccio vedere. Questo video io l'ho portato all'Alcatraz like, perché tutti dovevamo portare qualcosa su Michele e io ho voluto portare questo video eh, perché tipo lui mi tratta malissimo, tantissimo malissimo. Come mi tratta di solito? Sono qui con il mio amico Michele, bravi Io non so tuo amico io non so tuo amico non so tuo amico. non so tuo amico Che stai a dire? Sono qua con Michele Presenta Ripresentami Ripresentami per favore Ripresentami ma, cioè, ma, se... ma capite? Ma ripresenti? Sì ho capito che te ripresenti Mi dice qua con Michele, bravi Come Mi del voi <ride> Quando passo io Genuflettiti. Gin... Allora come sta venendo questo videoclip? Che dici Michele? Fa tutto schifo, è tutta colpa sua, è tutta colpa sua, è tutta colpa sua, fa tutto cagare. Sei proprio cattivo. è una persona orribile lei, disiscrivetevi subito, andate a scriverle via dal suo e nel mio. Magari sono complessate come te, mi dispiace. Però scrivete per me. Ma Mettete tanti pollici in giù per Alice perché è una persona orribile e invece tanti pollici in su per me. Che yeah! yeah, cazzo! Che bella! Che bella! Che bella! Che bella! Che bella! ciao. io io bella! Che bella! Che bella! Che bella! Che bella! Che bella! Che bella! Che bella! Che bella! ne vogliamo parlare? ne vogliamo parlare? quanto mi tratta male? ditelo, ammettetelo tantissimo, tantissimo proprio, mi tratta stramalissimo proprio infatti io vorrei che questo video tipo, lo carico da solo, proprio tipo con il titolo Michele offende, tipo una cosa del genere, ragazzi che tristezza, comunque mi tratta veramente male, mi odia e, e io l'altro giorno ho addirittura pianto sul palco, vi rendete conto, tipo, e non avevo nemmeno il trucco waterproof. Comunque, comunque, hashtag Michele Offender, no vabbè, non, non, non hashtagghiamo. E um, basta, insomma, è un momento un pochino così. Mm. De, ora, infatti, mi metterò qui e um, taglierò, taglierò il video vlog perché è quello che va. Domani, no, dopodomani va il video, un video simpatico. Tipo, e venerdì invece va il video vlog appunto. Del backstage, organizzo un incontro a Genova. Cacchio, ragazzi! Io sto cercando di organizzare gli incontri, ma non sono facili. Spero di sì. Prego, dei likes ragazze, se postate le mie foto. Ditemelo, taggatemi perché mi piace un sacco rivederle oggi, ad esempio, mi hanno postato una foto mia e di Muriel che ci abbracciamo, cioè, adoro, adoro tantissimo. Tipo, Hashtag Alice, ti amiamo, Mary. Grazie, sarebbe un cuore, però a metà perché l'altra sta leggendo l'iPhone. Domani la verifica di, di storia, ragazzi, se la faccio cioè, io te la potrei anche fare, però mi sa che è un casino. È un gran casino, <ride> però te la posso fare, cioè, Sorridi che faccio lo screen, vai, <ride> facciamo gli screen così a caso, tipo, non essere triste, tu cioè sei la felicità, infatti, io sono la felicità qua su YouTube, di solito sono sempre quella che tira su tutti quanti, però ultimamente è un po' così, vabbè, aspettate un attimo che questo no, ok, mi sorella ti ha conosciuto a Torino, ma dai, salutamela allora, salutamela tantissimo. <ride> Posso ovunque, Michele offende, no, no, assolutamente, però mi tratta male, quello molto. A Brescia ci verrai mai? Non lo so ragazze, spero tantissimo, non lo so, non succede niente, è un periodo così, un momento un po' no in generale però io vi voglio un sacco benissimo e mi diverto tantissimo a fare le live con voi e tutto il resto quindi mi piace un sacco e adesso mi devo mettere a tagliare il video perché altrimenti venerdì non esce niente però mi raccomando dopodomani c'è il video tragicomico quindi sulle figure di meta e mi raccomando a mi accento grazie tesoro Grazie, grazie a tutti ragazzi, grazie, grazie, grazie, grazie. Guarda, pezzettini di cuore proprio, pezzettini di cuore per me. Certo che ho messo l'ex ai tuoi calzini, hai detto che erano melanzanosi come me, tipo... Sì... Eh, certo, ci dobbiamo fare super forza, Sara. Super forza. Chi è che ha i cuoricini gialli, che mi sta mandando un sacco di cuoricini gialli? Chi, chi sei? Che me ne stai mandando un milione e mezzo, tipo... Tipo, ah ripeto, tipo un sacco. Grazie tesoro, grazie per tutti i cuoricini, grazie a tutti. E, ma che è che, ma ci conosceremo di persona prima o poi, no? Cioè io spero di organizzare qualcosa o con Sofia o con Miki, insomma con qualcuno. Tra parentesi, io, io li amo tutti, tipo. Io sono una persona che ha bisogno di tanti, tanti amici, cioè io... io voglio stare tanto, tanto, tanto in compagnia, mi piace un botto e... Ho bisogno di amicizie del tipo. Però la cosa tristissima è che durante la live Periscope di Hashtag Alice le Melanzane a Michele gli hanno detto di cambiare amicizie. Quindi oltretutto che mi risponde male, gli consigliate anche di cambiare amicizie. Grazie tesoro, ma ci abbracceremo prestissimo di nuovo. Tantissimo. Eh vabbè, comunque... Ragazzi, cioè questa live sta durando una vita e mezzo, scusatemi, è una live inutile, vero? Brutta? Mm, vabbè, comunque è un po' giù, però ogni tanto capitano questi momenti, servono, servono per tutti, perché vedere che le altre persone stanno non sempre felicissime può aiutare sempre. Ah, tra parentesi! Um, se volete ho finalmente messo la possibilità di seguire il, profilo, il mio profilo privato di facebook quindi tantissime mi chiedevate qual era il mio profilo basta che cercate Alice Venturi su facebook e mi vedete che tanto ho, ho messo la possibilità proprio di seguire tutto il profilo così almeno possiamo scriverci, potete commentare, potete fare tutto quindi se volete ci vediamo anche là poi vabbè oggi ho snapciato tipo tutto il giorno quindi insomma mi trovate da tutte le parti Basta ragazzi, dai, eh, mi metto a tagliare il video che se no non ce la farò mai, non ce la farò proprio mai. Mi raccomando, le, se avete delle foto del Alcatraz, ehm, sul palco o cose varie, mandatemele, cioè taggatemi in giro così almeno le, le prendo perché mi fa troppo piacere, adoro, adoro, adoro. Su Snapchat mi chiamo Alice Like Audre 1. E su Twitter trovi la foto del mio account, così se lo vuoi aggiungere tramite la foto, la puoi aggiungere. Ragazzi, ci sentiamo prestissimo, vi mando un bacione enorme. Buonanotte a tutti, buonanotte, buoni sogni, buon tutto, e ci vediamo prestissimo. No, non sono sponsorizzata, sono tutte persone che io amo, che io amo, che io amo, queste persone qua che stanno scrivendo in questo momento, queste 141 persone. Sono la mia famiglia virtuale e quindi sono persone che amo e non sono assolutamente sponsorizzata. Cioè sono amata da loro e io amo loro. Basta. Ok, buonanotte ragazzi. Ciao amici virtuali, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ah, non riesco a chiudere. Non vogliono che chiuda. Ciao.